Vai Chris, vai Chris! Eh, okay, caso, non mi, mi cai! Sì, arriva! Bam, brutto stronzo! La sei, la sei! Save mi ciula la save! No. Come? Ti sta curando? Ma sei uno eh? stronzo allora! Ti sto curando! Ti sta curando! Ah! 64! che okay, arriva L'ulto stronzo aspetta aspetta no, no, <ride> aspetta Io non ho niente eh. È colpa tua sempre a prescindere comunque <ride> Bene Spasso leggendario No Pesce Barret Impulso Ma no, non pesce non è di Marco? Impulso Impulso eh, eh, eh, eh, eh. Ecco allora io direi Leo e... Sterminiamo questi due qua E dopo ci arrangiamo noi Ok No Chi oh. l'ha invitato Chi l'ha invitato No Bubà <ride> Oh no Adesso facciamo uscire. <ride> Io non non c'entro niente. Dai! giocare con buba no Boruba fa Muore. Muore. Muore. Yeah. Uh. Boruba ti odio Muore. Mi no. Muore. mio fratello Muore. Muore. No, mi Muore. Muore. Muore. Muore. Muore. Muore. Muore. Muore. Muore. Muore. espellilo. Muore. Muore. Muore. Muore. Muore. Borubai. rubato! buttalo fuori. No, no. Ah. Buttalo fuori ho detto. Non buttare. Dai, dai, levo un po' di clip. Bravo. Un eh. po' di clip, Leo! No. no un no. po' di clip. È domenica sera, no, non ora, eh. Quando uomo adesso, no. Buon presto Ma è uscito il tento, video. Tento, tento. <ride> Federico, vai fuori. No. Fuori, c'ho lo sacchiotto. <ride> dai, Leo. ciao lo sacchiotto. Cazzo, vedi <ride> il E dai, ciao lo sacchiotto. Pischiocchi. <ride> Ahmed fatti di cazzi tua. Ma che che mi ha buttato giù? Mi non È giusto. stato gris Io voglio andare con Buba. La voglio anch'io, lui sei è 10 livelli almeno. Visto, Leo. No! Anche, anche 20. Non Leo, sei usato. un imbroglione. Perché? Non avete usato. Sei Come un imbroglione schifoso. Cosa ho fatto? Ti sei shoppato i livelli, brutto schifoso. Quando? Quando? Non è vero. Non posso. 10 e anche 20 livelli, Andrea. Oh. Brutto schifoso ma brutto schifoso ma quando? Dai, hai capito perché non volevi il tuo fratello? perché avevi paura di uscisa, eh! no bravo. lui ne ha citati ne ha lui l'ho visto prima ah, era sì, in una sì. mappa shit Bra sì, giuro sì. giuro giuro giuro, chris chris Bra non credere a quel deficiente <ride> vabbè in effetti l'altro giorno ero una mappa un po' un po' shit eh, però, però l'hanno fatto tutte almeno una volta anch'io eh, Tutti, anche no, no, no! Però. È il mio amico, è il mio amico Buba! Eh vabbè, chiamiamo anche il vicinato! Vai a chiamarla vicina, bai <ride> no, sì! La mia che... Sta scendendo la Nintendo! Questo mondo mi vuole male! No. Smetila di tre stronzo! <ride> Buba! È, è lui! aiuto! No. Aiuto! No. Ah. la safe di no. merda, puro! Oh calmini! Maffanculo! Oh! Oh, ma... ma che.. Anche dalle altre parti! E che diamine? No. Non t'affanculo affanculo, eh. Vai Chris, vai Chris. Eh, okay, cazzo, cazzo, non mi, mi cadi! Sì, buba, bravo, buba! La prossima che volta. Ciao eh? Federico. Ciao, Federico. Okay. ciao la prossima volta, ciao. Okay. Vai! Ah, via! Oh, <ride> eh! Quando ti preoccupavo, Serve! Oh, oh. No, no! Cazzo, sono il pompa! Di da porco! Quel giorno in cui non ho preso l'assalto!